Ciao a tutti e ben, ben tornati in questo nuovissimo episodio di Minecraft Allora Finalmente ehm, Che episodio Ho perso il conto, il sedicesimo mi pare no. Quindicesimo con le blaze, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo il dici, sedicesimo il viaggio eh, Diciottesimo perché ne ho fatto un altro eh sì. allora cazzo diciottesimo, 18 ho perso il filo vabbè E a 20 cosa succede? 20 non lo so Speciale <ride> Può darci Speciale Pensavamo di portare in cucina con Nova Electric. Esatto. E una, una, serie nuova. una nuova serie, una nuova stagione dove andremo a cucinare. Perché ci ispiriamo a borghese. Eh. Esatto. Proviamo a, a cucinare qualcosa. Esatto. No? E dopo te lo mani. Esatto. Allora. Ci sono delle righe verdi <ride> eccoci qua, allora stiamo andando sei da una casa nella estrella? si, sì, occupa la strega sennò <ride> ti viene rimodernata si <Sì. ride> devo ancora finirla no. va bene andiamo verso il tramonto andiamo verso il tramonto, adesso ricordarci dov'era mi pareva che fosse di qua perché ho scoperto che la strada era molto corta aspettate è arrivati? no, no c'è qualcosa che non va allora è stato scelto con l'Ossidiana da sera, da qua. qua abbiamo un coso Perché non abbiamo detto niente di questo episodio Abbiamo ho, tro un, ho trovato un fracco di roba Ho trovato un ponte del mare il, uh, Un dojo sottomarina Che se riusciamo oggi andremo a esplorarlo Ma volevamo andare Prima alla miniera E La miniera Che, che ho trovato Volevamo andare a esplorarla in questo episodio Se riusciamo a trovare la strada per uscire Dov era la palude? Io, io ero sicuro di essere arrivato. Eh? No, aspetta. Mm. E beh, oh, ne mo avanti, no? Ma ah, come lì? Come lì? L'ho vista sotto... Cazzo, ho visto una roba sotto terra. Ho visto tipo delle fiaccole, sembra una miniera. Sì, se ci sono fiaccole si sì, credo che sono... Guarda qui. a sinistra. Quella non è una miniera, no? Cos'è? È una zona che ho scavato io. Qua sotto? Ah, è il tuo corpo! Abbiamo una eh, Ah, perché abbiamo fatto il giro! Là c'è la ferrovia! Dove dobbiamo andare? E eh, siamo tornati al punto di partenza! Dove dobbiamo andare? Eh, là c'è la ferrovia, non c'è niente! Là c'è erba, cazzo, se no! Dove siamo noi? Quella è la casa della strega! Ok! Eh, boh no. Da lì è la tua casa! E riusciamo? Eh si sì, che siamo... Ah, è un creeper. Qua che è la cosa del nether. Qua che è polpi. E si ricomincia verso l'ignoto. Verso l'ignoto, verso il lago. Siamo di nuovo intrappolati. Diciamo che ci vediamo quando l'abbiamo trovato. Esatto, ci vediamo quando l'abbiamo trovato. abbiamo eh, via magari... Eh? un'ora e passa si sì, l'abbiamo trovata Prima, vi faccio vedere guardate qua quanti cavalli ci sono la pianura dei cavalli guardate guarda, e questi sono solo alcuni eh, sono solo alcuni oltre di là ce ne sono tanti altri e lì abbiamo la mini costruzione la mini costruzione fortuna qui abbiamo il portus. grazie entriamo vedere sta miniera perché sono anche curioso dopo tutta sta strada che <ride> anche l'Isi sia valsa la pena allora eh, perché volevo prima riuscire a dormire che così se morivamo Beh, ma qua io frica, cioè. ma non voglio tornare là in fondo sì. anche se no, abbiamo non penso che morirà fidati mangia a parte è quella di che sono zedrio <ride> dovevo trovare a caparmi a a casa prima qua che roba? a quanti cavai, pevere porchi porchi, là dietro la dei cavalli, di là ci sono dei lupi la seconda era meglio qua si le l'era molto più santa la zona qua anche i cavalini andiamo Guarda, guarda, andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo E andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo dove finirà? Pocco di Ma che inferocito Rara. Oh ma in due colpi la. Cioè è più forte di una spada. Sì dal bo Adesso posso collettare Tutte le coppa tu, Tutte tutta. Grazie ragazzi cioè, Come ottenere carne gratis Essere tranquilli <ride> qual... osso, Dagli un osso non ce l'ho l'osso, ho messo giù Se no gli avrei dato Vabbè, dai andiamo Nella Mi testa mia Tanto qua, pieno giorno, cazzo Dai andiamo Allora, aspetta che aspetta, Fumo una roba Voglio essere sicuro che Siamo dietro il letto Allora una roba fatta così Mi piace a casa tua Quasi quasi ok Ci svuotiamo di un po' Inutile di roba Inutile Ci starebbe anche una fornace eh, tanto quello per le fornaci c'è cioè la lana non ci serve Allì ci siamo stanno a fornaci facciamo tipo una base di fortuna insomma è esatto. tutto necessario però. tanto carbonio vero mia il piccone non ho quante volte <ride> può inculare no? tantissime vero il piccone mi serve ecco cos'è cioè siamo venuti qua senza piccone si 4 credo che bastino come piccozze no poi aspetta che mi illumino un po la casa che non si sa mai boh. ok l'area è illuminata lasciamo andare aspetta dov'è che si entrava? da lì no di qua vabbè dici. cambia finalmente oh, dopo anni siamo arrivati a stare benedetta miniera non ci sarà niente no c'è ci sono. ma ascolta st stai andando è tre volte che ci <ride> gira attorno cazzo! voglio portarmi il letto voglio vedere se in miniera posso dormire ovvio che puoi di notte e eh, vedi l'orologio è utile beh dai andiamo vediamo che posso anche curioso qua, qua tanto è del carbone che un po' detto che potevi prenderti un coso okay. un piccone decente non mm -hmm. eh, avevo finito il ferro quello lì destra destra si ah, anche, sì, anche ah, comunque si sì, cioè, se già da adesso c'è così tanto materiale ah, si marcia bene eh direi vediamo quanto ferro riusciamo a ottenere beh qua c'è un bel cioè per due gradini che abbiamo fatto in sotto quello lì no? Però. no quello no perché ci lascia la torcia grazie e eh, adesso adesso a sinistra aspetta che mi organizzo allora e mi metto la spada a quella banda magari ok di lì? si sì. cos'è quella quella, la mia tela si sì. ah ok siamo arrivati eccolo lì, si scomisce subito Avanti un oh, prossimo? Che? Dove era okay. che? è? è? Oh, okay. Questo non capisco. Sono oh, su, sono su, lasciatela. Su, so Tanto per un fa schifo. Prenditi oh. la tela, no? No, non mi serve mia. Vediamo cosa c'è di là. Oh, lì il non ci è andato. Oh, che cazzo... No, no? Ma le rotaie... Puoi farle anche... Puoi far diventare una rotaia normale? No. Una rotaia, no. Vedi quando lag. Non c'è un cazzo. Qua non c'è niente. E' rotaio non è proprio Una cesta, un vagone. No. no. no. Ciao. Cioè, eh che c'è un altro piano, eh. eh ok, ma guarda a sinistra. Wow wow, wow aspetta. Eh. Eccola lì. Eccola lì! No! Che figata, neanche ha niente! semi di anguria un paio li prendo su che buona tacca prendi tutti la mela prendi tutto cazzo un po' di torce ok anche il vagone si sì, ho anche qualcosa limitato vero non è che ho beh un vagone e di là dritta eh, che non sei andato dritta beh di lì e lì aspetta aspetta vediamo cosa c'era là dove eri prima se vai dritto oltre l'acqua. C'è se cadere. No, secondo me se vai oltre l'acqua non... Eh no, c'è ancora miniera. Cerca di bloccarla. Non so, mettici qualcosa. Ma torni, metti roccia. No, no, c'è il che blocca. Oh, ottimo. Vedi che c'era ancora miniera? No. Aspetta. No, no, no c'è cazzo. È stato detto che non vi era un cazzo. Eh, però, valeva la pena controllare In teoria ci sono le librerie qua No Come no. no? Vai, vai, buttati Non mi butto dove ci sono gli scheletri Ci siamo Che fai? Anche se cadi lì non ti fai danno Mmm, non hai più torce io direi che è meglio rifornirsi un attimo di torce E 57 che ta E eh no, è insomma. E 64. Ecco. Adesso voglio Io voglio sapere dove sono questi diamini di scheletro. Fatevi sotto infami. Toccherei per lì adesso. Mi no. lancio niente tu no, non ci sei eh? in cavolo non c'è niente dove si sale di qua? come si sale ok? è innesso a destra? Eh? sai cosa ci starebbe? eh? Dovare portare portale de delle qua eh, si sì. lì giù? no no ah lì giù cosa c'è? Wow, ma ancora più sotto c'è un altro livello ancora più sotto a... ci ho detto che tre livelli e passa eh, quello è un ragno, ragno. quello è un ragno c'è anche uno zombie infame ce la fa solo perché c'è lag a ah, attaccarti si sì, esatto andiamo lì cosa c'è che illumina da solo lì? lì non si è mai passato c'è qualcosa che illumina lì sopra lì sopra si sì, aspetta un attimo che cos'è? c'è una torcia sicuro? o qualcosa? Sì, sì, una torcia naturale una torcia naturale? wow vuol dire che magari siamo vicini a qualcosa secondo me si sì. è una costruzione è lì immensa lì sotto lì sotto lì sotto lì sotto qua sotto c'è uno zombie no aspetta va è finita lì non c'è niente no no va ancora va. no vada è chiusa la vedo da qua come si rompe? con la spada? Ah, ok non c'è niente lì eh. no ma che cazzo c'è? no questa volta è, è finita, finita va, va, va, va, Dai, va. allora bonifichiamo l'aria va? eh allora da che parte si va di qua? beh direi di sì. seguiamo il buio non c'è niente, non ci porta da nessuna parte il buio ma Fatta una cosa, prova una roba, vai lì dove ci sono quei pannelli di legno lì. Guarda. I pannelli di legno lì, per terra, spacca nem no, no, no. Perché ci sono i pannelli lì? No. Vabbè, prova. Infatti sentivo lo zombie vicino. Mmm. Che c'è un altro livello. Andiamo. Allora, eh Andiamo in avanguardia così Avevo immaginato ci fosse una cosa No Io voglio sapere dove cazzo è quella zombie di merda Beh ma è lì giù dai Ecco oh, Ringraziami e minchia. Non non e per La minchia Luce luce E lo prendiamo anche quella cassa Un libro incantato giusto no? Cos'era? Infinità era Stai scherzando? Guarda, ma cosa fai? Perché... Aspetta, Aspetta, aspetta. <ride> <ride> Infinità! Se lo metto su un arco mi fa Le frecce Credo di sì. Ma ascolta, prendi anche il resto, non ci L'ho già preso tutto. No, no. c'è altra roba. L'ho già preso tutto, siamo due diamanti. E guarda. Guarda meglio non C'è anche una rotaia potenziata. Cioè che mi devi ringraziare a me. Cioè, se non ti dicevo di spaccare quei due blocchi lì, quel cazzo... Tuttavia un po' la metto. Un po' Sì, i semi, cazzo. Ok, dentro. abbiamo messo... Cioè, abbiamo trovato... Abbiamo un libro con infinità. Sì, se adesso se non moriamo siamo morti. Cioè, se... ne è valsa la pena fare tutto sto viaggio? Sì, siamo... Cioè, prendi binario. Dove il binario, quello potenziato, l'hai preso? no, è ancora lì sì. e anche il ferro mi fare comodo, beh, dai, lo prendo dopo allora io voglio sapere di qua, dove cazzo si sì, va beh. beh, ma due diamanti, top bisogna andare andarvi lì ah, sai che tu non hai preso il carrello? beh, fa stesso. oh, lì sopra, cosa c'è lì sopra? perché c'è P&D? Mm -hmm. Perché questo sopra ci sarà un altro livello. Eh vai spacca però. Cioè c'è tanta legna, non è normale che ci sia tanta legna, vero? Dove... Appunto. Eh spaccano Aspetta, un attimo, voglio vedere il tuo. Ah, vuoi già, ok, scusa. non c'è un cazzo. No. direi che è meglio che andiamo a spaccare là e ancora, cioè. Voglio evitare che mi cadi uno zombie addosso, però c'è anche di là ho visto, quindi andiamo un attimo a vedere di là cosa mm. c'è. Mm. Di qua invece eh qua sì. si continua e non si riesce a saltare diamo anche eh, ciao adesso è immenso è immenso io se adesso voglio uscire non posso uscire a meno che non mi faccio ammazzare beh insomma vuol torni su non ti serve il letto per questo è la notte appunto lo sfrutto, per questo non mi ritrovo qua poi basta far una roba in caso eh, è immensa mm. se cosa mi serviva un maccetto magari eh si sì. poco di mm. ma lì non c'è niente insomma quasi sì, che c'è solo c'è un nido di sì. creeper qua dietro eh? Una roba ma non c'è neanche mezzo mob o oh, un altro livello no questo è fine questa non è la cosa c'è lì? magari c'è sono dei diamanti no non c'è quanto siamo di profondità mm, non so alti da che livello iniziano i diamanti 11 siamo ai 40 okay, no. cioè siamo meno Mi... no scusa ah, sì. Vuoi un po' di rotaie? Sì Anche se morirò e le perderò tutte ma Secondo me magari completando quelle che mancano C'è un piccolo problema Sei corto di torce mm. Allora cerca di fare un po' di economia a sinistra secondo me c'è qualcosa di grosso Questo che vedi che non un altro livello ancora sotto che cos'è sto ora? Oddio la strega! non si è una strega! No, io le strega le odio! Strega di dati! Ma non ci sono, non c'è mai niente! Cioè lì c'è è, dell'acqua quella roba lì che cazzo! No, è un bagno! una strega si è... Sono sopra di noi. Eh vabbè insomma. io voglio, voglio, voglio portare la rabbina su in salvo. Specie il libro con infinito Esatto. Che quello lì non lo trovi più neanche eh, se. Esatto, se quindi preghi. Allora ci vediamo quando. Ci rivediamo quando abbiamo... quando abbiamo portato tutto in salvo, per questa è tutta. E per questo per quest episodio è tutto. Ah. Un saluto elettrizzante e ciao! ciao.